Mi presento, mi chiamo Emil, cinque anni fa e, mi, è stato, mi era stato diagnosticato un, un tumore alla prostata. E, è stato per me un, un dramma, veramente un dramma. Poi dopo l'intervento che feci, e, mi successe un caso molto strano e, e, avevo avuto dei problemi riguardo al, sia all'erezione sia eh, anche dal punto di vista diciamo, psicologico perché ero caduto in una profonda depressione e, e così sono andato avanti tutti questi anni poi incontrai un amico e mi disse, guarda, mi sono fatto un l'intervento eh, al pene e mi hanno fatto un intervento chirurgico e mi hanno fatto, messo una protesi. Al che ho detto, cavolo, la protesi, ma che mettono, mettono un, diciamo, un pene di plastica? Qualcosa? Ma perché Una cosa mi ha portato dal... era una cosa favolosa che mi ha cambiato la vita e fu così che mi presentò il dottor Antonini Gabriele che mi fece una proposta di mettere appunto una protesi che un piccolo taglietto, un piccolo taglietto e poi e mi ha introdotto una protesi che per l'elezione solo quello ma anche dal punto di vista diciamo, mentale diciamo, mi, mi, ha, mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato totalmente la vita. E io poi ho una moglie giovane che ha molti anni, meno di me, molto giovane, e, asiatica e lei non si è accorto, diciamo, dice, ma che hai fatto? infatti, meravigliavo, cioè, ma che hai fatto? hai fatto? ma dove sei stato? sembra strano, sei stato in un, in un monastero hai parlato con qualche bonzo e io dico no io vado benissimo neanche quando avevo vent'anni, neanche quando avevo vent'anni, sembra strano, ma è così e ho acquistato fiducia in me stesso l avevo messo la fiducia mi ero venuto in depressione stavo veramente male